dobbiamo considerare questo quando abbiamo a che fare con i nostri ragazzi e con il digitale dei nostri ragazzi, perché noi che arriviamo dal pre-internet probabilmente tendiamo a concepire questo, tutto questo, tutta questa tecnologia come un semplice strumento, per cui lo puoi accendere, lo spegni, in questo momento non ti serve, in questo momento ti serve, i nostri ragazzi no, sono proprio dentro, sono dentro, quindi tutte le tematiche tipo cyberbullismo, dipendenza da internet, poi anche io vabbè, dipendenza, c'è un po' di viatrino, quindi definiamola così, tutte queste cose qua, ad esempio, vanno viste sotto questo aspetto, quando appunto ci chiediamo ma perché mio figlio passa così tanto tempo sul cellulare, abbiamo visto un po' di dinamiche e sta vivendo la sua vita, tutto sommato, la sta trasmettendo, la sta eh, condividendo, eh, condivido ergo sum, che condivido dunque sono. Allora, che cosa possiamo fare? Vediamo un po' qui, lasciarlo un po' aperto, andiamo avanti, qualche dritta solo, poi ne parliamo, ad esempio l'errore più comune ti privo del cellulare appunto, perché? Perché come ho già detto prima, noi vediamo il digitale come un qualcosa di più, che è utile sì, però tutto sommato l'abbiamo vissuto per anni senza, quindi ad un certo punto se il nostro figlio, il nostro ragazzo sta una settimana senza cellulare, cosa vuoi che sia, tanto i, i, i messaggi urgenti i, li mandano a me le mamme, quindi dove sta il problema? O la scuola o... Il problema è che poi la reazione di nostro figlio è questa. Ma per un semplice motivo, perché proibendogli di utilizzare il cellulare, li proibiamo di vivere un pezzo della propria vita. Che ci piaccia o no, il cellulare è diventato quello per i nostri figli. Perché? Perché ormai tutto passa attraverso quella scatoletta. Quindi non solo i video, la televisione, gli appuntamenti con gli amici ad esempio tramite whatsapp i gruppi di whatsapp e così via passa tutto attraverso di lì se noi togliamo quella parte lì è come se noi togliessero il telefono il telefono il cellulare l'auto ci togliessero la televisione la la, ci togliessero l'agenda ci togliessero i libri tutti in un'unica botta non è bello io ad esempio mi era capitato con un ragazzo che ad un certo punto a casa e gli disegni, ma non esci, come mai fa, no, no non esco oggi, perciò perché eh, mia madre mi ha ritirato il cellulare perché sono andato male a scuola, che da adulti può essere una cosa abbastanza ovvia, se non vai bene te lo ritiro, e io ho detto, ma d'accordo, ma ti ha ritirato il cellulare, non ti ha impedito, di, non ti ha proibito di uscire, perché non esci e eh, non so dove sono, perché siccome tutti gli appuntamenti, tutte le comunicazioni tra i ragazzi passano attraverso il cellulare… Togliendo il cellulare, questo ragazzo non poteva sapere dove si stavano trovando in quel preciso momento, lui dicevo: io esco ma non so dove sono, come faccio? Allora faccio prima stare a casa, perché i tempi sono cambiati, noi con il vecchio telefono progettavamo gli appuntamenti magari anche una settimana prima, con giri di telefonate, i nostri ragazzi vivono tutto in real time, per cui li vediamo che escono da scuola, oh raga dove siete? E una volta sarebbe stato impensabile una roba del genere, quindi nel momento in cui togli il cellulare, impedisce al tuo figlio di vivere quindi questa è una mossa molto molto rischiosa appunto andiamo avanti poi dipende dall'età sicuramente ecco questo è anche importante il compito interrotto ossia questo è proprio fisiologico è proprio psicologico della nostra mente nel momento in cui noi siamo impegnati in un compito se per qualche motivo ci dobbiamo interrompere oppure ci interrompe qualcosa o qualcun altro molto probabilmente noi continueremo a passare del tempo con una parte della nostra mente ancora che sta ribuginando sul compito che abbiamo interrotto. E come quando, ad esempio, abbiamo un lavoro da fare, se lo finiamo, passiamo a quello successivo. se per qualche motivo dobbiamo interromperlo, è vero che poi facciamo altro, che siamo adulti, ci mancherebbe. Però, a livello di energie mentali, una parte, una percentuale, rimane lì ancora a pensare, ah, però dovrei fare quello, dovrei fare questo, rimane lì. Noi avevamo visto prima i giochi, ad esempio, ma anche le piattaforme, che spingono ad un utilizzo continuo del cellulare, o comunque del, in ogni caso della propria piattaforma, ok? di conseguenza un altro errore che si fa comunemente è quello di andare dal ragazzo e magari lì alle prese, tipo Cresce Royale, nel pieno della partita oppure e dire: Ok, mo, ti chiudo il cellulare, così usciamo. Però rimane questo discorso: genera confusione. Adesso qui non si vede bene. Genera confusione il nostro ragazzo, ma come generebbe confusione noi, a noi? Perché. Perché istintivamente e naturalmente che proprio la mente umana è fatta così, se eh, il nostro ragazzo era alle prese con una partita, ad esempio, o comunque in un compito un po' più prolungato, in qualche gioco, e noi glielo interrompiamo a metà, poi magari se il nostro ragazzo non si arrabbia, non è, magari ci segue, fa quello che, che gli chiediamo di fare, però una percentuale delle sue risorse mentali rimane impegnata, è come se... Tenesse e mantenesse stand by quel compito interrotto, il gioco o il video di YouTube o quello che è, nel caso poi dovesse riprenderlo in seguito.